Dopo tanti mesi difficili, anche questo 2021 sta volgendo al termine. La famiglia D'Otolo, insieme a tutti i suoi validi collaboratori, vuole approfittare di questo periodo di festività per augurarvi Buon Natale. Ma soprattutto vogliamo ringraziare tutti quanti i nostri clienti. Senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile. Quindi, da parte di tutti noi, grazie di cuore.